A Roma non c'è nessun rischio di interruzione del servizio pubblico. Evidentemente alcune mie dichiarazioni sono state mal interpretate. Lo ribadisco, il servizio pubblico è garantito e sarà fornito come di norma a tutta la città. Quello che posso dirvi è che questa mattina abbiamo discusso in Commissione Mobilità una eh, delibera riguardante il prolungamento del contratto di servizio tra Atac e Roma Capitale, un prolungamento fino al 3 dicembre del 2021 che consentirà all'azienda di rilanciarsi, quindi di formare un piano industriale che ha un obiettivo ben specifico, efficientare l'azienda, migliorare i processi gestionali industriali e quindi dare alla città il servizio pubblico che merita. Il prolungamento del contratto di servizio fino al 3 dicembre del 2021 rappresenta la precondizione fondamentale per risanare l'azienda. Questo prolungamento consente di avere a disposizione quattro anni per risanare l'azienda, riorganizzarla in termini gestionari, rilanciarla, fare nuovi investimenti, quindi acquistare nuovi autobus e mettere a servizio nuovi treni che consentiranno quindi di avere al termine del 2021 un'azienda che sia più competitiva, più efficiente, che risponda dei criteri gestionali corretti e che soprattutto sia in grado di dare alla città il servizio che merita e il servizio di cui necessita. Voglio ribadire che il concordato preventivo in in continuità era e continua ad essere l'unica soluzione che questa amministrazione con coraggio ha voluto intraprendere per risanare l'azienda. Noi la rivendichiamo e siamo convinti quindi che tutti gli atti che stiamo mettendo sul campo in questa direzione siano utili proprio a questo fine, rilanciare l'azienda, ridare alla città il servizio che merita. Tutti i nostri atti vanno esattamente in questa direzione, l'obiettivo è sempre lo stesso, mantenere l'azienda pubblica, rilanciare il servizio, risanare l'azienda e offrire progressivamente un servizio migliore alla città. Questa è una cosa che dobbiamo a tutti, cittadini, eh, turisti, tutti coloro che utilizzano quotidianamente i mezzi pubblici in città, vinceremo questa sfida.